Ok, allora riprendendo il punto in cui eravamo arrivati, eh, dobbiamo gestire l'ingresso, no? se vogliamo fare riferimento al nostro diagramma statico, adesso non, non c'è più, ma eccolo qua, dobbiamo gestire, eh, abbiamo gestito l'arrivo arrival, che è un evento nuovo che non c'era in questo diagramma. Eh, abbiamo gestito quindi lo stato new, la triage verso waiting, verso waiting giallo verso rosso, abbiamo gestito i time out di uscita, il time out di aggravamento e il time out di morte, Ok? quindi ci rimane da gestire essenzialmente tutto ciò che sta intorno a questo stato di treating, che è lo stato di cura. Eh, come ci entro e come ci esco? Beh, Come ci esco è semplicissimo, basta un time out rispetto al momento in cui sono entrato, e ci sarà l'evento che avevamo chiamato Treated se non sbaglio Cioè per guarito Come ci entra invece è un pochino più complicato Perché per entrarci eh, Quando ci entra qualcuno Beh, ci entra qualcuno quando eh, Uno studio si libera E chi entra, eh, beh, chi entra? è La persona che ha più diritto di entrare Cioè colui che pur essendo Che essendo in lista d'attesa col colore più grave È in attesa con quel colore Da più tempo Ok? Eh, allora questo eh, dobbiamo gestirlo, nel senso, che, eh, nel senso che qua in free studio eh, la prima cosa che dobbiamo fare è eh, scegliere quale paziente ha diritto di entrare Eh, allora devo scegliere tra tutti i pazienti che attualmente sono in lista d'attesa quello che è più grave Allora io come posso fare a fare questo? Vabbè, Io potrei semplicemente andare a prendere la lista dei pazienti che ho qui, this.patients Me li scorro, vado a vedere, ok ci sono dei rossi, andiamo a prendere i rossi Qual è il rosso che è presente da più tempo? Altrimenti vado a vedere i bianchi, altrimenti cioè, i gialli, altrimenti vado a vedere i bianchi Okay. Eh, Questa operazione è un'operazione che ha almeno complessità ODN, cioè mi devo scandire tutti i pazienti presenti nel sistema per capire alcuni saranno in lista attesa, altri invece sono in altre zone, sono in new, sono in out, eccetera. Eh, una... e, poi, e poi devo riuscire a applicare la logica di priorità, quindi prima cerco i rossi, poi a parità di rossi cerco il tempo, eccetera, eccetera. Questa stessa cosa in realtà lo posso fare, lo posso far fare a una cosa prioritaria questo lavoro. Cioè io posso benissimo gestirmi una seconda struttura dati parallela in cui metterò solo ed esclusivamente gli, i pazienti che sono nella, eh, nella lista d'attesa che eh, memorizzerò in parallelo a quella dei pazienti. Quindi la chiamo private priority queue Di patient questa volta e la chiamo waiting list, waiting room diciamo, perché non è una lista, è una waiting room. In questa lista ci vado a mettere, contiene, solo i pazienti in lista d'attesa, in attesa, quindi negli stati che sono white, yellow e red. Quindi ogni qualvolta inserisco un paziente in lista d'attesa, lo devo infilare nella priority queue. Ogni volta che un paziente diventa white, diventa yellow o diventa red, lo devo inserire nella lista prioritaria. Così quando si libera uno studio, basta che io prenda il primo della coda prioritaria, poi dobbiamo ragionare sulla priorità ovviamente, eh, e prendo il primo della coda prioritaria e so che è lui che deve entrare. Quindi quando è che lo inseriscono nella cosa prioritaria? Abbiamo detto quando diventa white o yellow o red. E quando è che lo diventa al triage, al triage, eh, dove è andato al triage? Aspetta, sono nella process event. Quindi non solo, e qui ci devo mettere la parente di graffe, non solo quando inserisco un bianco lo inserisco nella coda degli eventi ma dovrò anche inserirlo il paziente lo devo non, non queue ma uh, waiting room.add del paziente p idem quando ho un giallo chiusa graffa e quindi dovrò aggiungere alla waiting room, else, stessa cosa quando ho un rosso, vabbè, potevo scrivere una volta sola, in realtà senza doverlo copiare tre volte, scrivo una volta sola, Ma così è meno chiaro che cosa succede in ciascuno dei tre casi. Lo inserisco nella waiting room. Attenzione, c'è anche... Sì, però magari ti metto muto. Uh, ehm. C'è un altro punto in cui inseriamo dei pazienti in lista d'attesa Che è il timeout del giallo Dove era finito? Timeout giallo, ecco qua aggiungevamo Un, un utente, un, creavamo un nuovo utente inserendo un paziente nella coda del gialli quindi in questo caso dovrò inserire, reinserire lo stesso paziente sotto forma di rosso. E questo è un po' un pasticcio. Allora, il pasticcio qual è? È che noi avevamo già un paziente che era in lista d'attesa col codice giallo. Poi a quel paziente ho cambiato il colore. Cambiare il colore a un paziente che è già in lista d'attesa... Uh, in qualche modo gli fa cambiare la sua priorità uh, gli, deve, gli deve far cambiare la priorità lo deve far passare avanti nella lista d'attesa però la priority queue, queue questa operazione non la fa non la sa fare quindi se io ho un elemento che devo uh, spostare devo cambiare la priorità di quell'elemento ciò che devo fare è toglierlo e reinserirlo ok? quindi dovrò Prendere prima di cambiargli il colore. Devo prendere quell'elemento e toglierlo dalla waiting room. Era in waiting room perché sono in timeout yellow. Quindi di sicuro c'era. Lo devo togliere this.waitingroom.remove. Ricordiamoci che la, la priority queue è una collection, quindi tutti i metodi che già conosciamo sulle collection ci sono. Remove l'oggetto P. E poi gli cambio colore e poi lo reinserisco. This.WaitingRoom add p. Poiché p nel frattempo è cambiato, quando faccio l'add andrà a finire in un posto diverso rispetto a prima. Ok? Non basta cambiare il colore perché l'elemento si sposti di priorità. E adesso un attimo, la priorità dobbiamo ancora calcolarla. Ci eh, sono due domande valide nella, nella, nella chat. Eh, Alessandro mi dice dov'è che crei la waiting room? E eh, certo, non l'ho fatto, non l'ho ancora creata, dovevo crearla nel, nell'init. Quindi nell'init, quando creo eh, Patience, devo anche creare la waiting room. Waiting room, grazie, mi avete risparmiato un null pointer exception. New priority queue di pazienti. Um, la domanda di Enrico, se me, mi dice, ma allora sto patience qua non serve a niente? Può darsi, non lo so. Aspettiamo di implementare tutto, magari alla fine ci accorgiamo che non serve a niente e allora la cancelliamo. Mm. Eh, per ora ci abbiamo inserito dentro tutti i pazienti. Se magari se alla fine ci accorgiamo che non ci serve perché in realtà il modo in cui ci sarebbe servita l'abbiamo sostituito da una priority queue dove faccio le stesse operazioni in modo più efficace, allora eh, la cancelliamo. Mm. Io prima di cancellarla aspetterei di finire l'esercizio, poi può, dar può benissimo darsi che non serve più. Questo non te lo so dire, sto risolvendo ragionando insieme a voi. Eh... Giovanni mi chiede se nel default non serve un break, è l'ultima, dunque il default dove era qua, aspetta, eh, non serve un break perché in realtà è una parente di graffa di chiusura, quindi è già un break automatico, implicito, il break serve perché, se ricordate la sintesi del case, il case arriva dal, dal linguaggio C e è una schifezza, eh... Che, se io non mettessi questo break lui esegue nel caso di quello queste istruzioni e poi continuerebbe a eseguire quelle successive cioè non c'è una aperta e chiusa graffa negli singoli case dell'istruzione switch che è una schifezza perché ha una sintassi completamente diversa rispetto al resto del linguaggio e allora questo break è una sorta di chiusa graffa eh, so, che si aprirebbe virtualmente col case visto che qua in fondo non c'è niente dopo, c'è un chiusa graffa, mi chiude l'intero switch e quindi non serve, non serve nulla la posso mettere ovviamente ma non, non, non mi cambia nulla e questo è anche il motivo perché il default lo metto sempre per ultimo no? se non cadono in nessun caso i precedenti, cadono nel default ok eh, quindi noi abbiamo fatto però un paio di operazioni eh, ne faccio ancora una su questa priority queue che a questo punto mi risolve il caso del free studio quale paziente ha diritto di entrare? Eh beh, quello che ha priorità più alta nella waiting room quindi noi abbiamo il nostro patient p, eh, patient, eh, lo chiamiamo, diciamo così, primo, è semplicemente this.waitingroom.pol. Prendi il primo che c'è nella lista d'attesa. Eh, ricordiamoci, poll in questo caso eh, ritorna null se la coda è vuota, ok? Quindi non genera nessuna eccezione. Dobbiamo ricordarci che la coda potrebbe essere vuota. Magari non c'è nessuno, quindi lo studio libero dice "Guarda, io sono libero, guarda in lista attesa in sala attesa non c'è nessuno". E vabbè, allora vado a prendermi un caffè o a fumarmi una sigaretta, quello che diciamo così, è il vostro riempitivo di tempo preferito. Quindi dovrò chiedermi if primo diverso da null eh, allora eh, ammetti il paziente nello studio e poi lo gestiamo. Hm? Eh, ok. Eh, ci sono, Alessandro mi sta citando un po' di casi particolari: rimuovere dalla waiting room anche nei casi red e white. Uh, sì, hai ragione, hai ragione mh? perché sta dicendo: nel caso in cui l'utente vada a casa, lo tolgo dalla lista d'attesa. Giustamente, mh? Uh, e quindi potrei fare un remove P. Uh, .remove Qui ho, ho due possibilità. Una è dire, teniamo la lista d'attesa curata Se uno mi muore, lo tolgo dalla lista d'attesa Se uno ehm, va a casa, lo tolgo dalla lista d'attesa L'altra possibilità potrebbe essere, vabbè, lasciamoli nella lista d'attesa Poi, quando toccherà il primo e se mi salta fuori un utente che ha un codice che non è più che, che, cioè Magari quando prendo il primo e mi dà il codice black Lo butto via e ne prendo un altro chiaramente è una soluzione che magari operativamente funziona ma è un pochino più sporca mentre giustamente Alessandro dice eh, se io so che una persona in qualche modo ha riscattato il timeout, lo devo comunque togliere dalla lista d'attesa poi magari lo reinserisco con un codice diverso ma comunque lo devo togliere e su questo sono perfettamente d'accordo è molto più pulito rispetto a gestirlo con, come, con casi particolari come in qualche modo avevo in mente io ok Uh, qui noi abbiamo questa coda prioritaria in cui beh, eh, normalmente aggiungiamo con add e togliamo con poll come con tutte le cose prioritarie poi abbiamo fatto un remove e sono tutte operazioni che in realtà col nostro oggetto patient non potrei ancora fare perché? perché eh, affinché queste operazioni siano possibili io devo a patient aggiungere almeno i metodi equals hashcode per fare remove e eh, per poter trovare l'elemento e eliminarlo e eh, compare, compare to per poterlo inserire nella coda prioritaria ok? e allora dobbiamo farlo allora, equal code è facile nel senso che eh, nel senso che aggiungiamo equal code sulla base del tempo d'arrivo per il momento è l'unico campo univoco, perché noi sappiamo che gli utenti arrivano in, in istanti di tempo diversi. Qui veramente mi verrebbe voglia di aggiungere veramente un numero progressivo che si incrementa ogni volta. Eh? Perché così lo uso come, eh, come hash code e come criterio di uguaglianza. Perché se io metto il criterio di uguaglianza sulla arrival time non riesco più a gestire il fatto che due utenti arrivino nello stesso momento. Ok? Um, quindi... Lo, lo, lo farei, quindi aggiungerei un altro campo eh, numero o diciamo così num, num e quindi vorrà dire che anche il, eh, il costruttore dovrà avere un numero progressivo int num dis.num uguale num E dove creo i pazienti che è solamente nel metodo init in quel ciclo incremento un numeretto così ogni volta me lo vado a stampare ok l'avevamo già visto prima che ci piaceva ci sarebbe piaciuto avere un numerino eh, per la toString quindi poi rigeneriamo anche la toString quindi aggiungiamo al metodo init dove avevamo nel metodo init la creazione del paziente Uh, avevamo inserito uguale 0 guarda che ce l'abbiamo già quel numeretto che ci serve quindi new patient inseriti ora color code.new quindi uh, semplicemente ho aggiunto dentro patient un intero che di fatto è il suo codice univoco diciamo così no? non ti do solamente un colore ma ti do anche un numeretto Bene, questo numeretto non è il numeretto con cui sarai chiamato, non è il numeretto del macellaio che ti chiamano in ordine, ma eh, è semplicemente per distinguerti dagli altri. Torno su patient, riinserisco il toString, questa volta anche con, con il numero, così lo vediamo nei nostri, nei nostri log. Lo stampiamo, dov'è che mi dice, aggiungerlo in fondo, eccolo qua. ok, allora um, patient per rispondere sia a Lorenzo che a Michele no? che mi chiedono ma perché vuoi fare equal se un attimo com'è sta cosa qua della priorità allora noi abbiamo questo oggetto che vogliamo inserire in una collection in questa collection vogliamo anche aggiungere ed eliminare soprattutto c'è cioè il metodo nel simulator a un certo punto abbiamo fatto remove eh, remove è un metodo dove cerchiamo remove No, è un metodo di tutte le collection che pre cerca un oggetto all'interno di una collection e cancella quell'oggetto dalla collection stessa io gli passo un riferimento a un oggetto e lui mi deve trovare dentro la collection un oggetto identico a quello o esattamente lo stesso oggetto oppure un oggetto identico a quello Allora, affinché la remove funzioni è necessario che sulla classe di questo tipo di oggetti io definisca la nozione di uguaglianza cioè quando è che un oggetto è uguale a un altro? Altrimenti lui non può fare una remove di un oggetto se non sa come fare a confrontare due oggetti, okay? Quindi ogni volta che io devo inserire un elemento, lo sappiamo già, in un hash table, in una, eh, in una mappa, eccetera, eccetera, dovrò, eh, ma anche quando dovrò eh, fare de de degli argomenti di ordinamento, cioè ogni volta che. Eh, che ho bisogno di sapere se due oggetti sono uguali o no, dovrà, dovrò definire hashcode equals per quegli oggetti, questo sempre. No? Eh, e quindi questo lo faccio facilmente e dovrò avere un campo che mi permetta, un campo, un piccolo insieme di campi che mi permettono di dire: considera identici due oggetti se il loro attributo num è uguale. E gli altri attributi non mi interessano. Ma anche perché, ad esempio, il colore è un attributo che può cambiare durante la vita dell'oggetto. E quindi non ha senso dire ok, quel paziente se cambia colore diventa un paziente diverso, no? È sempre lui. Quindi l'uguaglianza di un paziente con se stesso non dipende dal colore, dipende solamente dal numero che gli ho assegnato. E quindi aggiungo hash code equals. Così il remove funziona essenzialmente, no? Cioè, ho introdotto il discorso di hash code equals quando. Mi sono accorto che mi serviva il metodo remove E il metodo remove richiede di, di sapere come confrontare gli oggetti tra di loro E poi invece Visto che sto usando patient Anche dentro una coda prioritaria Devo definire la priorità Quindi anche qua devo implementare L'interfaccia Comparable Di patient E implementare chiaramente il metodo eh, compareTo il metodo compareTo questo qua non è, non è banale perché è il criterio con cui dico se un paziente ha priorità maggiore di un altro Ok? quindi è un metodo eh, Lorenzo non ho dimenticato la tua domanda ci sto arrivando eh, il metodo che mi deve restituire un valore negativo se io ho due pazienti, this e other. Allora mi chiedo, ma tra this e other, chi deve passare prima? Se passa prima this, devo restituire un numero negativo. Se passa prima other, devo restituire un numero positivo. Se dovessero passare insieme, restituisco un numero zero. Ok? È un comparatore. Dove il criterio di confronto è proprio chi deve passare prima. Quindi è qua, in questo metodo qui, che ci sta tutta la logica della sala d'attesa. Ci sta il criterio con cui funziona la sala d'attesa. E qual è il criterio della sala d'attesa? Dice, se avete lo stesso colore, andiamo a vedere chi è, passato, chi è arrivato prima. Se avete colori diversi, allora vince il colore. Ok? Quindi se il colore di this.colore this è uguale al colore dell'altro, other.colore, allora il confronto dipende solamente dal tempo d'arrivo. E quindi posso delegare al comparatore del tempo d'arrivo. This.arrivalTime.compareTo time. qui queste due righe dicono se abbiamo lo stesso colore equals non è quale se abbiamo lo stesso colore allora vince chi è arrivato prima altrimenti vado a vedere se uno dei due è rosso vince il rosso lo posso implementare così if this.color equals a patient.colorcode.red, allora... if, scusate, manca una if, <ride> non capivo l'errore. If, this.color isquadrat, allora vince this Quindi restituisco un qualunque numero negativo, ad esempio meno 1. Altrimenti, adesso vado a vedere se l'adder è, è rosso, if adder.color.equals patient.colorcode.red allora vince l'altro, return più 1, ad esempio OK. Se uno è rosso, allora, Innanzitutto se uno è rosso l'altro non può essere rosso perché altrimenti l'avremmo già catturato nel primo caso, quindi vuol dire che dopo il primo caso sono sicuro che hanno i colori diversi, se uno dei due è rosso tocca a lui, passati questi due casi vuol dire che non ci sono rossi e non ci sono colori uguali, quindi vuol dire per forza che c'è un giallo e un bianco, se non mi sono perso dei casi. No? se sono uguali, passo qui esco da qua, da questo return se non esco da questo return vuol dire che non erano uguali, quindi erano diversi ok, può darsi che uno dei due sia rosso, se è rosso il primo esco da qua dicendo passa prima this, se invece è rosso l'altro passo di qua dicendo ritorno un numero positivo, quindi passa prima other a questo punto ho solamente più il caso in cui ci siano giallo e bianco, oppure bianco e giallo quindi se Uh, else scusatemi else if this.color .equals patient .color code .yellow allora vince this altrimenti vince l'altro quindi di fatto non c'è mai parità l'unico caso di parità sarebbe se per caso i colori fossero uguali e il tempo di arrivo fosse uguale allora a questo punto la coda prioritaria li tratta a pari merito e ne estrae uno dei due diciamo così in modo arbitrario ok? Quindi qua abbiamo detto, vuol dire che sicuramente abbiamo yellow e white. In quest'altro caso abbiamo white e yellow, per forza, per esclusione. Eh? Eh, Alessandro mi dice, essendo il colore degli enum, posso estrarre il valore, sì, c'è un metodo valueOf che mi permette di estrarre il numero eh, e posso andare a vedere, sì, potrei anche fare questa operazione. Mi sembrerebbe poco leggibile onestamente, eh, nel senso che queste num in realtà valgono 0, 1, 2, 3, 0 vale new, white vale 1, yellow vale 2, red vale 3 eccetera, quindi potrei estrarre il valore di queste costanti, mi pare che ci sia un metodo value off oppure get value che mi estrae il numero corrispondente e fare i confronti tra di essi con una sottrazione, mm. posso anche farlo però eh... Devo essere sicuro di aver scritto diciamo così, i valori nell'ordine giusto, eccetera, no? ma sì, si poteva fare. Io quando definisco delle costanti a questo punto preferisco trattarle come valori astratti ecco, no? e, non, e, e non sfruttare il fatto che alla fine sono dei numeri interi, ma è una questione di preferenza. Ok, allora questa è la logica no? con cui estraggo da, da, dalla, dalla coda prioritaria. Per come funziona la coda prioritaria, e finalmente arrivo a rispondere alla domanda di eh, Lorenzo, quando io inserisco un elemento nella coda, la coda prioritaria di fatto è un albero, in cui diciamo, posiziona un IP, che è una sottoforma di albero, eh, posiziona l'elemento andandolo a confrontare con quelli già esistenti, per cui capisce se deve metterlo prima o deve metterlo dopo o in mezzo a elementi esistenti. E lo fa ovviamente usando la compare to, confrontandolo un po' con i vari elementi dell'albero. Questo compare to, quindi il posizionamento finale dell'elemento nella coda prioritaria, dipende sia dal tempo di arrivo che dal colore. Adesso l'abbiamo scritto, lo vediamo. Ok? Ok. E poi quando estrae, ovviamente estrae anche lì facendo, prendendo il primo elemento e poi risistemando l'albero sulla base dei confronti. Però voi immaginate che l'elemento sia certo posizionato in un certo punto dell'albero e poi gli cambiate il colore allora in realtà se quell'oggetto lì avesse un colore diverso non dovrebbe essere in quel punto dell'albero che dice in qualche modo implicitamente quando dovrà essere estratto l'albero dice quando dovrà essere estratto se io cambio all'interno di una coda prioritaria un attributo di un oggetto e quell'attributo ne determinava la posizione nella coda prioritaria quindi lo cambio dopo averlo inserito e sto rovinando il funzionamento della coda prioritaria, perché la coda prioritaria a questo punto non, non, mi, non mi darà più, non si accorge, non può sapere che io ho cambiato quell'attributo e quindi deve spostare quell'elemento all'interno dell'albero, per metterlo in una posizione più avvantaggiata, più vicino all'uscita, non lo sa da sola, è un po' come se voi aveste un, numero, un vettore di interi, lo, lo ordinate in modo crescente, poi cambiate un valore lì dentro eh, non è che si riordina da solo lo, do lo dovete riordinare voi nuovamente allora quell'operazione è ciò che abbiamo fatto qua io sto per cambiare il codice colore di un elemento e quindi cambio la sua posizione nella coda prioritaria e, e non lo posso fare è scorretto no? eh, se andate a leggere il codice cioè la, la documentazione priority code vi di il priority queue vi dice che eh, la posizione cioè il, la priorità degli elementi non deve cambiare finché gli elementi sono nella coda eh, e allora la cosa più corretta è dire lo tolgo dalla coda, lo butto via e poi cambio l'oggetto e lo reinserisco e quando lo reinserirò scusate era qua che lo inserivo, è sul, sul caso di yellow quando lo reinserisco lo reinserirò col nuovo valore e quindi lui andrà a fare i confronti e posizionerà questo elemento sulla, su una un ordine di uscita che è compatibile con il fatto che lui sia rosso adesso e non più giallo. Okay? Come paragone mentale fatevi quello del, del vettore di numeri. Se è un numero dall'1 al 10 e poi il 5 lo trasformi in un 8, non è che si sposta da solo più avanti per mantenere il vettore ordinato. Lo devo fare io, lo devo mantenere io ordinato. Okay? E quindi evitare di modificare dei campi che ne determinano l'ordinamento. Eh, Lo riaggiungiamo allora, poi andiamo in ordine. Eh, Alessandro mi chiedeva, Vabbè, ma finiamo. Sì. Alessandro mi chiedeva nel primo else, essendo dis maggiore di Ada, non dovrebbe fare return più uno. Aspetta un attimo che non ho... ho introdotto un Baco. Nel primo else, allora eh, mi hai detto nel primo else, quindi qua la riga 72. This è minore, e this è quello che deve passare per primo e quindi devo restituire un valore negativo. Okay, la cosa prioritaria mi dà ogni volta il valore più piccolo, quindi quello che compara minore. Quindi se io ritorno un valore negativo sto dicendo this deve passare. Eh, nel primo S this non è maggiore. Di other, this è più importante, più prioritario, è più rosso di other. This è rosso e other non lo è, quindi deve passare a this e quindi negativo. Ok? Uh, io ho due elementi, this e other, negativo this, positivo other, quindi non non vorrei parlare in termini maggiore o minore perché sono dei colori, non ha molto senso Allora parlo chiedendomi quale deve uscire prima okay? Deve uscire prima quello rosso Poi invece se il giallo e l'altro sicuramente bianco, deve uscire il giallo Ok, dovrebbe essere giusto no? eh, Poi ehm, George mi dice perché lo riaggiungiamo solo nel caso yellow? Perché yellow? è eh, l'unico caso in cui, e questo ce l'avevo, dove è finita? Ce l'avevamo nel nostro disegnino, l'unico caso in cui il timeout mi fa transitare da uno stato della waiting room sempre a un altro stato della waiting room. E quindi di fatto l'ho tolto dalla waiting room essendo giallo e l'ho reinserito in essendo rosso. Negli altri casi... Se è bianco esce perché va a casa oppure se è rosso esce perché è morto, ma in ogni caso non, non sta tornando nella waiting room. Ok? Quindi quello è l'unico caso no, in cui eh, c'è questa complicazione. Ok, okay eh, cosa ci manca ancora? Allora abbiamo gestito l'inserimento nella coda quando, eh, quando ogni volta entro nella waiting room, l'estrazione della coda nel caso del poll ecco adesso andiamo avanti dal punto di cui eravamo partiti cioè dobbiamo implementare free studio abbiamo fatto una grossa parentesi per riuscire a gestire il, eh, la coda prioritaria che mi permette semplicemente di dire il primo paziente sarà questo quindi se eh, c'è effettivamente un primo paziente lo metti nello studio quindi so chi è il primo paziente dirò che gli cambio il colore, punto set color, lo farò diventare in trattamento, che era, quindi stiamo su a vedere, treating, mm. eh, quindi color code punto treating, e poi dovrò settare il timeout, del fatto che lui viene curato. Okay? Dopo un tot di tempo lui verrà curato e quindi può effettivamente uscire. Quindi devo schedulare l'evento finale che è l'evento treated, che non ho ancora fatto. Okay? Eh, questo evento treated eh, verrà applicato dopo un certo periodo di tempo che dipende dal colore che aveva il paziente nel momento in cui è entrato nello studio quindi in realtà devo farlo prima di fare questo set color perché facendo set color sto dimenticando il colore che aveva in sala d'attesa no? per questo Mario che ci vede lungo mi ha detto ma teniamo sempre i colori separati dagli stati e eh, vabbè non l'ho fatto, eh, adesso mi complico un po' la vita quindi ehm, sto dicendo la cosa essenziale è che Uh, sto dicendo che lui adesso è nello studio E sto controllando che uh, Il tempo necessario per curarlo quindi aggiungerò il fatto che lui viene curato Schedulando l'evento Add, un nuovo evento Ora plus Uh, il tipo di evento sarà un event type.treated E il paziente è il nostro primo della lista Adesso l'unica differenza è che devo fare plus qualcosa E il, la durata di questo plus dipende, da, uh, dipende da, uh, dal colore che aveva Quindi anche qua dovrò andare a controllare If primo.getColor Punto equals, color code. Punto white. Allora farò questa cosa qui aggiungendo il, la duration del white, altrimenti se è giallo, altrimenti se è rosso, yellow. Duration yellow, cioè l'evento di treated, di curato, dipende dal colore che aveva, ma in ogni caso sto sempre curando il signor primo, ovviamente devo, no? Quindi è chiaro, no? sto, sto, sto facendo due cose, sto dicendo tu sei entrato in uno studio e ne uscirai dopo un certo periodo di tempo, che dipende dal fatto che tu fossi prima bianco, o fossi giallo, o fossi rosso. Eh, giustamente Giovanni sta anche dicendo, eh, guarda che devi ri ricordarti di aggiornare anche il numero di studi, chiaro, e qui eh, questo evento lo sto processando perché qualcuno mi ha detto che c'è uno studio libero, ovviamente il numero di studi liberi adesso diminuisce, Perché ho ammesso una persona. E quando è che aumenterà di nuovo il numero di studi liberi? Eh, quando questa persona esce. Uscirà. Quindi all'evento di treated. Quindi qui ho l'ammissione di un paziente dalla lista d'attesa allo studio quando appunto c'è questo free studio. Quando si è liberato uno studio precedente. Poi avrò l'ultimo passaggio, l'ultimo evento che mi manca che è quello di treated, dove effettivamente il paziente è uscito. Allora, in questo caso, se il paziente è uscito, cosa devo, dovrò fare? Dovrò ricordarmi che è uscito, quindi finalmente patient treated, o oh, finalmente ne ho guarito uno. Poi, eh, a questo punto, al nostro paziente gli posso settare il colore a color code out, La waiting room c'era già uscito prima Quindi non è un problema ehm, E poi dovrò A questo punto dire che c'è uno studio Libero in più Perché il paziente è uscito E poiché c'è uno studio libero in più Posso schedulare l'evento che dice Chiamate qualcuno E quindi posso aggiungere la coda queue add new event del tipo eh, adesso event type free studio e paziente non c'è nessuno perché non c'è nessun paziente di riferimento sull'evento free studio eh, non so qual è il paziente che verrà chiamato Quindi in questo caso, quindi quando scatta il treated, quindi il paziente è stato curato, lo conto, lo metto out, mi ricordo che c'è uno studio libero in più rispetto a prima e, eh, e aggiungo a questo punto l'evento che subito dopo chiamerà, in realtà eh, prima avviene questo, un paziente esce. E poi avverrà free studio in cui si sceglie il prossimo paziente che deve entrare. Eh, non, non lo togliamo da waiting room in treated perché da waiting room è uscito qua. Da eh? waiting room esce qua sulla poll. Non dobbiamo fare un remove di forza perché è uscito per, per vie naturali perché era il primo. Il pol lo cancella l'elemento della waiting room quindi già non è più nel waiting room, hm? ok. Eh, se noi provassimo a fare questa simulazione, supponendo che non cresci, in realtà eh, continuano a morirci tutti, perché, perché Free Studio non scatta mai. Vedete che Free Studio schedula Treating, treating scusate, no, l'evento Treated, Treated a sua volta schedula Free Studio, si richiamano vicenda, ma inizialmente nessuno mai li richiama. Cioè Cosa succede? Visto che noi abbiamo collegato l'ingresso di un paziente dalla sala d'aspetto allo studio medico, l'abbiamo collegato al fatto che sta uscendo un paziente dallo studio medico e quindi quello studio medico si sta liberando, all'inizio del mattino, che gli studi medici sono tutti vuoti, non c'è nessuno che esce e quindi non si potrà mai chiamare il primo paziente. Ok? Noi stiamo pensando a un medico che quando esce un paziente dice avanti il prossimo, però lo sta dicendo solamente nel momento in cui esce un paziente. Se invece non esce il paziente, quando è che il medico può chiamare qualcuno di nuovo? Ecco, nel mondo reale cosa succede? Che ogni tanto dà un'occhiata e dice guarda, io non, non c'è nessuno, però è arrivato qualcuno, lo chiamo. No? Eh, il fatto di entrare in uno studio vuoto, immaginiamo anche l'altro caso in cui esce il paziente, non c'è nessuno in, lista, in sala d'attesa, no? noi abbiamo anche contato questo, calcolo, questo caso, in cui non ci sia nessuno in lista d'attesa, boh, non faccio nulla. E allora quello studio medico rimane vuoto va bene, ovvio, non c'è nessuno da chiamare, rimane vuoto. Poi arriverà una persona. Quando arriva questa persona, che possibilità ha di essere chiamata? Eh, nessuno, perché lo studio, se il medico aspetta di diciamo, diciamo, svolgere le proprie attività solamente quando esce un paziente, eh, come faccio? Ehm, allora, il meccanismo... Che potremmo fare? Potremmo aggiungere un meccanismo a tempo, una sorta di timer, che dice di tanto in tanto vado a vedere se, periodicamente, okay, ogni minuto, ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, quello che volete voi, vado a vedere se capita la situazione in cui ci sia almeno uno studio libero e almeno un paziente in lista d'attesa. Allora, se capita questo, genero un evento free studio. Ok? Generalmente free studio, fi, a, aggiuntivo, no? tra l'altro sono quelli, quindi, se, no, è un po' come se ci fosse, diciamo così, la, la, la segretaria dell'ufficio che dice guardi, lei, vada pure avanti perché il medico è libero, non c'è nessuno dentro. Ok? Eh, perché, non perché sta uscendo qualcuno in quel momento, ma perché tu sei arrivato dopo che il paziente era uscito. Con questo giochino qua stiamo aggiungendo degli eventi free studio in più e quindi ha ragione Alessandro che dice che dobbiamo poi fare attenzione a non mandare più pazienti che non studi, dobbiamo fare bene i conticini con i numeri di studi liberi. No? Um, Manuel dice lo potrei generare anche dopo ogni triage, sì, lo potrei generare dopo ogni triage, dopo ogni morto, dopo ogni evento, eh, potrei... devo avere di sicuro un meccanismo che mi permette di riempire gli studi quando sono vuoti, in condizioni diverse rispetto alla condizione di, di pieno carico per cui esce uno e entra l'altro, esce uno e entra l'altro ovviamente okay? ehm... allora Giorgia mi dice possiamo inizializzare tanti eventi free studio all'inizio della giornata Sì, si potrebbe anche fare però sono tutti eventi in cui magari se capitano questi eventi quando gli studi sono pieni sono eventi diciamo così fittizi ehm Ogni volta che si svuota la coda Ogni volta che si svuota lo, lo studio cioè, allora, I criteri sono tanti, i meccanismi sono tanti no? L'importante è essere sicuri di non, di non dimenticare nessun caso particolare Dobbiamo innescarlo inizialmente Questo meccanismo E poi essere sicuri che quando si svuota Di poterlo far ripartire Allora, quello che è venuto in mente a me Il più semplice è un meccanismo a tempo Cioè, gestisco un tipo di evento in più Che chiamo TIC timer, per controllare se ci sono studi vuoti, liberi, questo evento tick lo faccio come evento che si rigenera da solo ogni tot minuti, diciamo 5 minuti, una cosa di questo genere, per cui se uno studio rimane vuoto non lo rimarrà per più di 5 minuti perché poi scatta il tick che va a vedere, controllare e genera, l'evento e l'ho fatto su un tipo di evento lo, lo immagino su un tipo di evento separato no? altrimenti lo potete agganciare ad altri eventi come quello della triage sicuramente, come quello no, dei vari time out sicuramente allora eh, quindi io l'ho aggiunto qua lo aggiungerei una cosa molto semplice un meccanismo parallelo Ah no, eh sì, perché sono fuori dentro, lo metto in fondo al case principale, dove eh, cosa devo fare? Se mi accorgo che il numero di studi è maggiore sui studios, è maggiore di zero, c'è cioè almeno uno studio libero e la waiting room non è vuota, non, is empty no, quindi not, allora posso schedulare un evento di tipo eh, free studio. Eh, quindi abbiamo this.q.add new event al tempo attuale, in questo istante qui, eh, event type .free studio nessun utente e poi questo evento tick si rigenera da solo quindi abbiamo this.q, aggiungiamo un altro evento new event ora plus uh, magari 5 minuti duration of minutes anche qua dovrei forse mettere una costante ma vabbè dai siamo duration.of minutes 5 eh, il tipo di evento è event type tick e l'utente non mi serve Quindi anziché, come suggeriva Giorgia, in, eh, inserire tantissimi eventi tic all'inizio del tempo, eh, ne inserisco uno e poi lui si autorigenera da solo. No, è solo per pigrizia, non voglio inserirli tutti all'inizio. Quindi questo tick lo dovrò a inserire in fase di caricamento della, della coda quindi torniamo su in init quando avevo inserito i pazienti inserito la coda, inserito tutti i pazienti che arrivavano poi devo ancora inserire nella coda this.q add new event il primo tick al tempo, no scusate non lo faccio lo faccio, lo faccio prima del while perché così almeno ho l'ora di, di partenza ok? quindi la prima, il primo evento che inserisco sarà un tick ora eh, sì, che è inizialmente start time, lo faccio fuori dal while, lo faccio una volta sola, ora punto, uh, event type, tick, no, null, quindi adesso sto generando degli eventi tipo free studio anche quando non stanno uscendo i pazienti, dovrò fare attenzione perché può darsi che ci sia poi una coincidenza temporale tra io vado a vedere lo studio, è vuoto, poi subito dopo viene chiamato un paziente perché era già schedulato un free studio perché era uscito quello precedente quindi visto che sto aggiungendo gli eventi in più, sempre è sempre meglio fare un controllo in più sul free studio eh, in cui vado a vedere se davvero se per caso free studios fosse zero esco, non faccio niente perché sto aggiungendo degli eventi free studio che poi potrebbero no? visto che nella coda degli eventi mh, ci sono delle cose che sono già previste ma non sono ancora successe e soprattutto se sono co coincidenti come tempo io non so quale delle due venga presa prima no? quindi può darsi che il tick si accorga che lo, il, uno studio è vuoto ma in realtà è proprio in quell'istante è uscito un paziente e quindi lui sta rischedulando il, il free studio, è già stato schedulato ma eh, non è ancora stato eseguito no? quindi mettiamo un controllo in più se per caso il free studio è zero, allora esco se non è zero, vuol dire che c'è almeno uno studio libero e allora quello lo occupo e lo decremento e poi quando eh, l'utente ha il treating lo rincremento ri il numero di studi liberi così sono sicuro che questo return significa semplicemente che la process event ignora quell'evento, quell'evento lì free studio è scattato in un momento in cui non serviva, o in cui, diciamo così, era già stato... si pensava che sarebbe potuto entrare qualcuno, ma in realtà è entrato già qualcun altro per un altro motivo. E allora, boh, niente, fine, è stato certo un evento in più. Uh, break e return in questo caso sono equivalenti, nel senso che break mi farebbe uscire dallo switch, Ok? Però dopo lo switch non ho niente, ho semplicemente la fine della funzione e quindi facendo return esco direttamente dalla funzione, no, non, non cambia nulla. Uh, PN null quando è, elaboro il primo evento che allora facciamo, facciamolo eseguire così vediamo subito qual è il problema. Mi dice null pointer qua. Ah, beh, certo, perché in questo caso ho inserito degli eventi e che hanno anche un paziente null. E quindi in questo caso qua non posso, non posso estrarre il colore. Si può riassumere con che palle, però eh, dobbiamo in qualche modo... Quando è che usiamo il colore? Il colore lo usiamo qui. E basta. E allora facciamo così. opla, E lo inseriamo solamente qua. E qua siamo in time out e quindi il paziente ci sarà. Riproviamoci. Mm, qui è successo qualcosa di brutto, direi. Stoppiamo sta roba qua. Ah beh, certo. Qui ha simulato un po' di cose e poi è andato avanti perché l'evento tic viene eh, generato anche superata alle ore 20, cioè devo fare in modo che il tic venga generato solamente se, eh, se, sono ancora, se lo studio è ancora aperto. ok Quindi questo qua del free studio va bene, e però poi l'evento del nuovo tick lo faccio solamente se sono ancora dentro lo studio chiuso, nel nell'orario di apertura. Quindi if Uh, L'evento era ora before is before l'ora di chiusura quindi this.endTime allora, se allora aggiungo il prossimo tick, se invece ho aggiunto già l'ora di chiusura, non faccio nessun tick, no? non vado il medico va a casa e non prende più nulla perché altrimenti, come abbiamo visto, va avanti all'infinito perché continua, il, i pazienti sono finiti, ma lui continua a fare dei tick a vuoto. Ok, allora vediamo un po' adesso cosa sta succedendo Allora, eh, vai, a parte i TIC Ci sono i vari pazienti Vediamo, vediamo cosa succede Il paziente 0 Arriva Triage Treating E poi paziente 0 NAM uguale 0 Dove finito? Non c'è l'evento, treated numero uguale a 0. Cerchiamo 1 uguale a 0. Eccolo qua: out al allora, 905. È out il paziente 3, eh, 0, 0, il 2 che dovrebbe essere un rosso. Allora, lui arriva alle 8.10, eh, triage alle 8.15, treated alle 8.45 e out sempre alle 8.45. No, type uguale treated, type uguale time. Ah, ok. Ecco, qui ci sono dei messaggi d'errore perché eh, questo era un paziente rosso, aveva un timeout e quando è scattato il timeout, in realtà la persona era già stata curata, era già in treating, era già in cura. Eh? Perché Quello che non abbiamo fatto è di eh, ricordarci che quando io setto un timeout, poi questo timeout può scattare. E quindi vado da giallo, divento rosso, ad esempio, da rosso, divento morto. Ma può darsi che nel frattempo sia scattato Free Studio e io sia riuscito ad entrare. Allora può capitare quello che in realtà non pensavamo che capitasse, l'abbiamo messo l'errore apposta, ma adesso ci rendiamo conto che in realtà è un caso normale che può capitare: del fatto che eh, quando scatta un timeout il paziente non sia più in waiting room. Allora se il paziente non è più in waiting room vuol dire che quel timeout è una roba vecchia, ormai non vale più. Possiamo fare lo sforzo, diciamo così, quando togliamo un paziente dalla waiting room, di andare a vedere se c'era un evento timeout e cancellarlo, oppure semplicemente quando mi arriva lo ignoro. Se il paziente non è più in waiting room, se quindi non era white o yellow oppure red, vuol dire che non è più in waiting room, e quindi questo qua l'abbiamo stampato come errore, ma in realtà non è un errore. È un timeout che avevamo previsto nel caso in cui non fosse chiamato, ma in realtà è stato chiamato. Okay? Quindi in realtà questo to togliamo pure il messaggio di errore perché ci siamo accorti che esiste questo caso di un timeout previsto, ma quando scatta non ci sono più le condizioni che lo rendono valido, e allora lo, lo devo tranquillamente ignorare. Eh? Ehm... Alessandro mi dice ancora: Mi scusi, ma penso di aver perso un passaggio. Noi aggiungiamo gli eventi di timeout quando arriva un paziente, ma poi non li rimuoviamo nel caso che si sia trattato prima del tempo. Esatto, è esattamente la stessa cosa, non li rimuoviamo e quando scattano, li ignoriamo, li posso ignorare, ok? Non sto facendo nulla di male. Se volessi, se non vi piace questa soluzione, eh, in cui quando un evento avevo previsto, nel momento in cui scatta, non, ha, non serve più, allora lo ignoro, perché non serve più, perché non sono più in lista d'attesa. Se non vi piace questa soluzione, allora dovete andare, però è un pochino più complicato, andarvi a cercare nella lista d'attesa, qual è l'evento che ha, l'evento di tipo timeout che ha quel paziente e cancellarlo lì, esattamente quell'evento lì che è un lavoro andare a, a estrarre a buttare via un, un, un evento che è schedulato è abbastanza diciamo così macchinoso perché mh, devo andare, dovrei esattamente avere i valori di quell'evento per cancellare l'oggetto quindi a volte molto spesso si lasciano così quando scatta Faccio magari un controllo in più per dire ancora senso trattarlo, sì, altrimenti lo, lo ignoro. No? Come anche avevamo fatto questo TIC, abbiamo detto genero un free studio, ma se poi quando arriva free studio mi accorgo che le condizioni sono cambiate, ad esempio i studi sono già tutti pieni, lo ignoro. Paziente 2 passa da treating senza passare al red. La presenza 2 dunque doveva essere un rosso, no? Number uguale 2. Andiamo dall'inizio. Arrival 8,10. Triage 8,15. Treated 8,45. Già treated l'evento alle 8,45. Quindi, come ha fatto a diventare treated che. Eh, qui c'è qualche baco, direi, perché dovrebbe prima diventare treating, dovrebbe diventare free studio. Ah no, sapete perché? Perché è uno di questi free studio che c'erano in mezzo, in cui non stiamo scrivendo chi, chi viene chiamato, perché l'evento free studio dice chiama qualcuno, ma noi non sappiamo chi. In uno di questi free studio viene chiamato il paziente 2, che quindi poi diventerà treated. Ok, quindi l'evento. Eh... Free studio non ha nell'evento ovviamente quando ho schedulato l'evento non sapevo ancora chi sarebbe dovuto entrare e quindi qua visto che sto solo stampando l'evento di in ingresso e non, e non il paziente che ho scelto mi sono perso quel numero uguale 2 ma c'è mm? um, ok Giorgia no no posso tranquillizzarti che il tempo per l'esame, teniamo conto del tempo che avete l'esame nel definire la difficoltà dell'esercizio, quindi questo era un esercizio abbastanza complicato perché, come abbiamo visto, non era particolarmente, cioè vogliamo, difficile, ma c'erano molti casi a cui pensare, molti casi particolari a cui pensare, ma facendoli insieme proprio ci ha permesso no, di ragionare su queste, su, su, sulle cose che possono succedere in un certo senso in una cosa di questo genere, no? gli esercizi d'esame se li guardate sono più semplici. Ok, Noi siamo alla fine del tempo, io in realtà però avevo promesso a, ai rappresentanti degli studenti che volevano fare un minimo di promozione di, di, di fare un piccolo intervento, quindi io chiuderei qua la lezione su, e mentre faccio il solito commit posso lasciare direttamente a loro, eh, la, dovresti essere in grado di...